Ciao. Io sono Alexander di Pisa, ma tu puoi chiamarmi Alessandro. Il mio lavoro è creare video come questo o come questo. O ancora. Non ti basta? Iscriviti sul mio canale per rimanere aggiornato sui miei lavori. Puoi trovarmi anche su Instagram e sbirciare qualcosa sulla mia vita privata. Oppure, se sei un patito di videogames, puoi seguire le mie dirette su Twitch. A presto!